Dobbiamo muoverci, cioè purtroppo il pacifismo italiano è in crisi e bisogna che la gente si svegli veramente e si in piazza perché... Questi governi obbediscono a quello che io chiamo il complesso militare-industriale, non solo degli Stati Uniti ma anche il nostro alla fine. Non possiamo accettarlo perché ci porteranno da una guerra all'altra, hanno continuato a portarci di guerra in guerra, basta! Ma davvero è talmente assurdo, per di più poi la, non si può più oggi fare guerra, ha ragione Papa Francesco. In un, in un contesto pieno di eh, armi nucleari, batteriologiche, adesso c'è la cyber guerra avanti e il Papa Francesco ha detto che non c'è più nessuna guerra giusta e lo condivido pienamente perché il pericolo è nucleare, cavoli anche adesso tra due potenze nucleari, basta che pierda un po' più la coda e salta eh? e quindi questa è la gravità del momento, una delle cose che ho proposto è una carovana per esempio, che entri a, a Kiev come ha fatto il grande vescovo Tonino Bello di Mulfetta, che è, è entrato con la carovana, 500 carovanieri, beati costruttori di pazzi, c'era anche Monsignor Bettazzi che era vescovo allora di Brea, sono entrati sotto le bombe che avrà avuto un coraggio enorme, abbiamo bisogno anche di gesti del genere, una carovana per esempio che tenga questo, inviterei eh, non tanta gente ma i presidenti delle varie conferenze episcopali d'Europa guidati anche da Parolin, segretario di Stato, che entrino a Kiev e loro chiedono il nome a livello religioso, chiedendo anche il nome del Papa, basta con questa guerra, obbligare tutti a sedersi su un tavolo e arrivare a una mediazione, cavolo, ma rischiamo una guerra nucleare per che cosa? per la neutralità o altro della ma davvero è pazzia totale la nostra. La sinistra è schierata totalmente per la guerra, ma siamo impazziti, ormai in Parlamento non c'è più una voce critica seria, un partito che porti avanti qualcosa del genere, sono tutti schierati, come anche negli Stati Uniti quando c'è guerra, su tutti, tutto il congresso è, è, è solidale, ma davvero siamo all'assurdo. Mentre davvero abbiamo bisogno di voci, di, di forti che gridino. Per fortuna che c'è Papa Francesco che secondo me oltre che Papa è un profeta e alla, penso che sia anche l'unico leader mondiale che oggi abbiamo, un leader mondiale serio che minamente ci fa ragionare e dire quanto siamo pazzi in tutto questo.